che diceva proprio questo diceva un bambino cade quando stai parlando a camminare cade 40, 50 volte però non è che quando cade pensa che il camminare non sia qualcosa per lui sa che deve camminare noi sappiamo le promesse che abbiamo Amen. e ce le prenderemo nel nome di Gesù Amen. Amen. Dio ci ha promesso giorni, su quella croce la sua morte la sua risurrezione la Pasqua di Dio e noi sappiamo che abbiamo ricevuto grandi e grandi benedizioni ah, e infatti questa mattina vogliamo parlare proprio di questo della Pasqua di essere riconciliati attraverso il suo sangue vogliamo parlare di quello che è successo con la Pasqua e vogliamo leggere in Colossesi al capitolo 1 versi 19 e 20 poi leggeremo anche altri versi. Colossesi capitolo 1, versi 19 e 20. Amen. Amen? Perché è piaciuto al Padre di far abitare in lui tutta la pienezza. E avendo fatto la pace per mezzo del suo sangue sulla croce, di riconciliare a sé per mezzo di lui tutte le cose quelle che sono sulla terra come quelle che sono nei cieli Amen. Amen. Gesù ha riconciliato a sé tutte le cose sia quelle che sono sulla terra che quelle che sono nei cieli Amen. e oggi dicevamo si festeggia Pasqua e anche noi festeggiamo Pasqua perché festeggiamo la morte e la resurrezione di Gesù Cristo e Pasqua viene dall'ebraico viene dall'ebraico pesach che significa passare oltre. Così è successo che il popolo ebraico ha festeggiato la Pasqua per ricordarsi un passaggio molto importante dalla schiavitù alla libertà. Amen. Un passaggio importante da quella era la prima la vita senza Dio ad una vita con Dio dalla loro parte. E noi festeggiamo questa risurrezione, che significa una riconciliazione fra noi e Dio. Questa festa ricorda quello che è successo nell'Antico Testamento con l'ultima piaga. Sapete, quando Dio volle liberare il popolo di Israele dall'Egitto, ci furono diverse piaghe, ma l'ultima fu la più terribile: fu una morte. Però tutte le case in cui c'era del sangue dell'agnello sparso sulla trave, la morte passava oltre e non entrava in quella casa. Grazie al sacrificio di un agnello non c'era più la morte, ma entrava la vita, entrava la libertà. E questo rappresenta quello che sarebbe successo con Gesù, con la sua morte. Grazie alla sua morte Dio ci ha riconciliati. Perché? Dio doveva fare questa riconciliazione qual era lo scopo? perché Gesù è dovuto venire a morire su questa croce? la ragione è molto semplice Dio aveva creato l'uomo libero sapete quando l'uomo era stato creato Dio prese dalla terra formò l'uomo e gli soffiò. e la Bibbia dice che l'uomo divenne un'anima vivente e gli diede una benedizione per prosperare, una benedizione per vivere, per moltiplicarsi, gli diede autorità soprattutto quello che era stato creato e lo fece con uno scopo: per poter avere comunione con Lui. Genesi 38 ci racconta una delle giornate normali di Dio e dell'uomo, dice così: udirono la voce dell'Eterno Dio che passeggiava. Nel giardino alla brezza del giorno, e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno perché avevano peccato. Però vedete come Dio scendeva ogni giorno, passeggiava nel giardino e voleva parlare con l'uomo e voleva incontrare l'uomo. C'era comunione, c'era amicizia fra l'uomo e Dio, c'era un'unità unica. Dio gli spiegava come fare le cose e Adamo le faceva. Dio gli ad dava il compito di dare il nome a tutti gli animali. Immaginate la scena, tutti gli animali venivano e Adamo dava il nome. E qual era il nome che inventava Adamo? Quello doveva essere il nome che era stato dato a quell'animale. Immaginate com'era bella, com'era forte questa relazione fra l'uomo e Dio. Nel paradiso terrestre scorreva il fiume di Dio, che era lo Spirito Santo, che portava vita, che portava gioia. C'era l'albero della vita con le foglie, con dei frutti, Adamo era l'amico di Dio, benedetto da Dio e prospero in ogni cosa. Che bello che era, è, è vero, Amen. però purtroppo un giorno Adamo ha sbagliato, ha disubbidito a Dio e questa relazione con Dio si è rotta. È uscita la vita ed è entrata la morte. Sono entrate le malattie, la rovina, la povertà, la maledizione, la schiavitù, l'oppressione, l'angustia è la lotta che soffriamo per conseguire il padre. tutto si era rotto, i cieli si erano chiusi ed era entrata la morte a causa del peccato infatti Romani 6.23 dice il salario del peccato è la morte ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù senza lo spargimento del sangue non c'era perdono per il peccato e quindi qualcuno avrebbe dovuto pagare per questo problema avrebbe dovuto dare il suo sangue per rimettere a posto la situazione per questo Gesù si è fatto buono non solo Gesù ci ha annunciato una buona notizia ma ha dato la sua vita ha dato il suo sangue su quella croce per la vita di ognuno di noi ieri parlavamo di intercessione nella scuola di vita ed è proprio quello che Gesù ha fatto si è messo in mezzo fra noi esseri umani che eravamo lontani da Dio e Dio e attraverso il suo sangue ci ha fatto di nuovo rincontrare con Dio ha di nuovo ristabilito questo legame nell'Antico Testamento si insegna che il sacerdote una volta all'anno doveva entrare nel luogo Santissimo per offrire sacrifici per il peccato del popolo però per poter entrare doveva prima offrire il sangue per se stesso e la stessa cosa ha fatto Gesù come se uno sacerdote ha offerto il suo sangue per poter entrare nel luogo santissimo e poter ottenere la riconciliazione con il nostro Dio il cielo era diviso però grazie al sangue di Gesù è stata portata pace e quando qualcuno di noi si converte questo potere si attiva questo sacrificio che Gesù ha fatto sulla croce si attiva ed ecco che tutto il tuo passato viene perdonato. Dio si dimentica del tuo passato e diventi come Adamo. Diventi di nuovo l'amico di Dio. Dio vuole di nuovo questa relazione con te, la tua avere. Inizia di nuovo questa grande relazione, come succedeva ai tempi di Adamo. Anche se molte volte il diavolo viene e ti accusa, presentandoti di nuovo tutti i tuoi vecchi peccati, tutte le tue vecchie situazioni, con Gesù i nostri peccati sono stati gettati in fondo al mare, dice la Bibbia, e Dio non se li vuole ricordare più. Non permettere mai al diavolo di farti venire in mente i peccati della tua vita passata. Gesù ti ha perdonato, ha perdonato il tuo passato, il tuo presente e il tuo futuro. Lascia andare i tuoi peccati. Inizia a vivere la vita con Gesù. Ora puoi andare davanti a Dio e parlare con Dio. E Dio ti può ascoltare, come faceva con Adamo. Adesso puoi parlare ogni giorno. La sera, prima di andare a dormire, mettiti vicino al letto e parla con Dio. Perché Dio sta aspettando per parlarti. Ogni giorno. Adesso possiamo di nuovo ci con l'Ete, possiamo parlare con Dio faccia a faccia avere amicizia con Lui camminare con Lui Lui ci può dire come dobbiamo lavorare cosa dobbiamo fare oggi tu vuoi parlare di nuovo con Lui e avere di nuovo questa amicizia e tu puoi ascoltare la voce di Dio dice come oh, noi possiamo ascoltare la voce di Dio Sì, Gesù ce l'ha detto Giovanni 10,27 nice le mie pecore ascoltano la mia voce io le conosco ed esse mi seguono tu puoi ascoltare la voce di Dio tu puoi avere una comunione con Dio Dio non guarda più il tuo peccato quello è stato cancellato adesso devi ricostruire una nuova relazione col Signore Questa è tua passo questo è il significato di questo giorno che nel mondo stanno festeggiando ma che in realtà non hanno ancora capito vuole avere comunione con te Dio vuole parlare con te avere amicizia con te e adesso puoi avere accesso alle promesse che Dio ti ha dato sapete Dio si scelse un popolo chiamò Abramo e scelse la sua discendenza per manifestare la gloria di Dio Abramo era l'amico di Dio anche lui anche lui poteva avere questa riconciliazione con Dio iniziare a parlare con Dio e Dio lo scelse per far conoscere il suo nome alle nazioni e Dio fece ad Abramo dei, delle promesse dei giuramenti disse io ti moltiplicherò ti benedirò ti abbonderò che erano le stesse promesse che erano state fatte ad Adamo e sapete quelle promesse che sono state fatte ad Abramo sono anche per noi molti pensano che ci sia una differenza oggi tra noi cristiani e gli ebrei già gli ebrei sono il popolo di Dio gli ebrei ci hanno le promesse gli ebrei Dio li ha chiamati Dio e gli ebrei li ama noi siamo di fascia B non è così anzi noi siamo di fascia A perché abbiamo le promesse del vecchio più le promesse del nuovo. E il nuovo patto è qualcosa di migliore. Mm -hmm. Vedete Fesini capitolo 2, i versi da 11 e 14, dice ricordatevi che un tempo, voi gentili di nascita, chiamate i circoncisi da quelli che si dicono circoncisi, perché tali sono stati fatti dalla carne per mano fuoco. Eravate in quel tempo senza Cristo, sta la verità estranei alla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo. Ma ora in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete stati avvicinati per mezzo del sangue di Cristo, infatti Egli è la nostra pace, colui che ha fatto dei due popoli uno e ha demolito il muro di separazione, amè. Ora noi grazie a Gesù siamo stati avvicinati a Lui. E se prima c'era un muro di separazione che divideva gli ebrei dai gentili, oggi quel muro è crollato. E non solo sono gli ebrei il popolo di Dio, ma anche noi siamo il popolo di Dio. E le promesse che Dio ha fatto ad Abramo, ad Isacco e a Giacobbe non sono solo per i loro figli e per i loro discendenti, ma sono per ognuno di noi le promesse che tu leggi nella Bibbia nell'Antico Testamento sono due credilo, prendile perché sono due alcuni vogliono però fare anche una differenza tra il vecchio e il nuovo ma in realtà noi abbiamo avuto le promesse del vecchio più le promesse del nuovo Dio ci ha dato delle promesse ancora migliori, ancora più grandi non soltanto quelle che è datate da Abramo, ma anche quelle che ci è datate attraverso Gesù Amen. Amen. attraverso Gesù sono cadute due barriere una che divideva il cielo e la terra e un'altra che divideva Israele dai gentili Gesù è venuto ed ha fatto cadere due barriere la barriera del cielo e della terra e la barriera di Israele e dei gentili Amen. Amen. ora non c'è più barriere Dio faccia a faccia puoi avere le promesse di Dio nella tua vita grazie al sangue di Gesù Amen. dobbiamo veramente ringraziare Dio per il sangue di Gesù e dobbiamo ringraziare Cristo per il sangue di Gesù perché Gesù ha dato il suo sangue affinché noi potessimo essere figli di Dio affinché noi potessimo essere riconciliati con il padre lui ha pagato un caro prezzo affinché noi oggi potessimo tenere le promesse di Dio però spesso ci sono tanti che vivono senza godere delle promesse di Dio tanti vivono come se le promesse non fossero le loro e questa mattina quello che è la volontà di Dio che deve essere rimosso dalla nostra mente questo pensiero Deve essere rimossa dalla nostra mente l'idea che le promesse di Dio non sono per noi devono essere rimosse dalla nostra mente le idee che le promesse di Dio sono con i sé o con i mali Dio ti ha fatto queste promesse. quando si parla del sangue di Gesù spesso ti possono venire dolori di testa spesso le persone si possono sentire male spesso molti si addormentano quando si parla di questo perché il diavolo non vuole farti comprendere chi veramente sei in Cristo che cosa è successo quando tu hai accettato Gesù molte volte noi siamo nel nuovo, ma viviamo solo per dare le promesse perché viviamo solo con le vecchie e ci siamo dimenticati chi veramente siamo oggi il lavoro che Dio deve fare dentro di noi è farci capire chi siamo quello che siamo perché noi siamo i figli di Dio Amen. Amen. abbiamo delle promesse e ce le dobbiamo approfittare <coughs> sapete un giorno c'è una testimonianza molto bella che mi è sempre rimasta impressa C'era un pastore che aveva organizzato una grande conferenza e sapete venivano persone da tanti posti in Sud America e venivano anche un gruppo di indigeni dalla, dalla foresta questo gruppo di indigeni arrivarono, lo sapete, erano proprio indigeni, non avevano proprio niente e quindi questa conferenza durava diversi giorni. Non avevano niente, quindi si misero per dormire fuori la chiesa. Ma quando la chiesa è chiusa, il pastore uscì fuori e vide che loro stavano dormendo fuori. Disse, non può essere questa cosa. Li prese e li portò in un albergo e gli pagò l'albergo. Però la cosa singolare è che il giorno dopo, quando fu in albergo per andarli a prendere era successa una cosa strana nessuno di questi indigeni aveva dormito sopra il letto nessuno si era fatto una doccia nessuno aveva usato il sapone o l'asciugamano e nessuno la mattina era andato a mangiare al buffet per fare colazione che era compreso nel pezzo sapete perché? loro avevano a tutto questo solo che non lo sapevano, perché credevano che quelle cose non fossero per noi E molte volte noi siamo così. Dio ha pagato per noi un grande prezzo per darci ogni cosa, però noi non ci diamo a prendere le promesse che Dio ci ha dato. Preferiamo dormire per terra invece di salire sul letto. Preferiamo fare le cose alla nostra maniera, invece che alla maniera di Dio, quando Lui ha già fatto ogni cosa per noi. Questo è il significato della pazza Io ho fatto ogni cosa per voi, io ho pagato un prezzo per voi. Ora voi siete figli miei. Noi siamo figli di Dio, smettiamola di comportarci da servi o da mendicanti, Dio ha pagato un prezzo e ci ha dato tantissime promesse. Tutte quelle che tu trovi nella Bibbia, nell'Antico e nel Nuovo, sono per te. Non sono solo per Abramo, per Isacco, per Giacobbe non sono solo per Mosè solo per te devi prendere queste promesse e farle tue e lo Spirito Santo ci sta parlando proprio questa mattina di questo togli dalla tua mente il fatto che vali poco il fatto che non meriti perché è vero, noi non meritiamo per questo è dovuto morire Gesù noi non meritiamo le cose di Dio non meritiamo le promesse di Dio non meritiamo la benedizione di Dio non meritiamo la salvezza non meritiamo la guarigione non meritiamo la prosperità non meritiamo niente per questo è venuto Gesù per questo si chiama grazia. proprio perché non lo meritiamo Amen. sapete una volta c'era una sorella che non si comprava mai un vestito e parlando, un giorno si è capito il perché. Perché quando lei era piccola, nella sua famiglia erano, erano due sorelle, c'era una sorella più grande e una più piccola. E quello che succedeva era sempre la stessa cosa, come succede in molte famiglie, che i vestiti venivano comprati per la prima sorella e poi venivano passati alla seconda. Li compravano per la prima e poi passavano per la seconda e poi dalla seconda qualcuno a pure alla terza quindi questa sorella era cresciuta con l'idea che lei non meritava di avere un vestito nuovo no. meritava di avere un vestito nuovo perché non l'aveva mai avuto però lei in realtà era una figlia di Dio lei in realtà era una figlia di Dio e quindi meritava non solo quello ma meritava il miglior vestito, a me mm. E molte volte noi siamo così. Siamo cresciuti in un mondo che ci ha abituato, che noi non valiamo. Ma per Dio noi siamo figli, noi meritiamo il meglio, non lo scarto. Che Dio possa cambiare la nostra mentalità. Siate trasformati mediante il rinnovamento della nostra mente. E qua ci sono i problemi, e qua le cose devono cambiare le promesse di Dio ci sono l'albergo è pagato, non dobbiamo dormire per tempo Saremo sul letto facciamoci lo sciamo facciamoci la doccia e quando scendiamo giù che c'è il buffet come, come è giù come il tu ciao Dio ciao Dio perché tutto ci è già pagato le promesse di Dio in Dio sono sì e me prendiamoci le promesse di Dio, lui è morto ed è risorto per darci la guarigione, la liberazione, la vittoria, la prosperità. Lo ha fatto per noi. Dobbiamo approfittare di quello che Dio ha fatto. Amen. Amen. Questo è quello che Dio sta dicendo. Il cielo e la terra si sono unite e dobbiamo utilizzare le promesse di Dio. Dobbiamo capire che abbiamo dei diritti grazie al sangue di Gesù, basta vivere nell'ignoranza. Abbiamo diritto a parlare con Dio faccia a faccia, abbiamo diritto a reclamare le promesse di Dio, abbiamo diritto a confidare in Dio perché Dio non verrà mai meno. Abbiamo diritto alla vita eterna, abbiamo diritto ad avere salva sotto i nostri piedi e abbiamo diritto a non essere toccati da Lui. Abbiamo diritto ad essere liberi dalla rovina, liberi dalla povertà, abbiamo diritto a non essere maledetti, abbiamo diritto ad avere più potenza che tutto l'inferno messo insieme. Abbiamo diritto a prosperare e fruttarci. Abbiamo diritto ad di essere figli legittimi di Dio. Noi non possiamo stare in sconfitta perché Gesù ci ha fatto in vittoria. Basta l'ignoranza. Lui ha pulito il documento che era stato fatto contro di noi, Colossesi 2.14. Egli ha annientato il documento fatto di ordinamenti che era contro di noi e che ci era nemico. L'ha tolto di mezzo, implorandolo alla croce. Sapete cosa succedeva nell'antichità? Quando qualcuno faceva un, un danno, faceva un furto, faceva un omicidio, qualcosa gli attaccavano una scritta sul petto: adultero, omicida. Tutte le, le situazioni che avevano commesso, li portavano in cielo. E a volte, quando li trasferivano da una cella all'altra, loro camminavano. Con le loro pene, con i loro peccati scritti addosso, questo veniva fatto su un documento di pergamena. E succedeva che la pergamena costava molto. Quindi, quando questa persona moriva, prendevano la pergamena, la pulivano e la riutilizzavano. E la Bibbia dice che Gesù ha tolto il nostro peccato e l'ha inchiodato alla cruce. Noi non abbiamo più alcuna condanna. Amen. Per questo si dice che Gesù è il Redentore, cioè significa che ci ha liberati dalla schiavitù per mezzo del pagamento di un riscatto. Lui ha pagato il riscatto e noi siamo liberi. Amen. Amen. Amen. Amen. Ora siamo figli di Dio, non siamo più seri. Gesù ci ha formati fratelli. di fratelli, Giovanni 20-17 Gesù le disse non toccarmi perché non sono salito ancora al padre mio ma va dai miei fratelli e di loro che io salgo al padre mio e padre vostro, al Dio mio e Dio vostro Gesù ci ha fatti come lui sapete la storia del figlio pronunico c'è molto da insegnare questo figlio il prodigo si prese soldi, si prese le verità, se ne andò e sperperò questi soldi nei peccati. Nella vita più distrutta. Arrivò ad una situazione così male, che stava così in rovina, che addirittura desiderava di mangiare il cibo dei maiali, però nessuno glielo dava. Non lo poteva mangiare. Non glielo dava il cibo dei maiali. Non lo poteva toccare. Era riservato per i maiali. E mentre lui era là che stava così gli venne in mente una cosa, disse i servi che sono nella casa di mio padre hanno cibo in abbondanza, allora io tornerò da mio padre e gli dirò padre tra e quando il padre lo vede arrivare da lontano stava aspettandolo dalla finestra, gli corse incontro e se lo abbracciò e gli fece portare un vestito nuovo, un anello nuovo delle scarpe nuove. e disse questo figlio che era morto è tornato il figlio disse trattami come un servo il padre disse ma tu sei mio figlio sapete molti cristiani trattano Dio non come un padre ma come un Dio e si considerano servi non si considerano figli i figli possono sedere a tavola e avere accesso a tutto quello che è il padre L'altro fratello che venne, che cosa disse? Ah, ma tu hai fatto una festa con questo figlio che è tornato indietro, questo figlio cattivo. E Dio cosa gli rispose? Figlio mio, tutto quello che ho è tuo. Sapete questo cosa significa? Tutto quello che Dio aveva era il figlio. Molti pensano che Dio prende soltanto il figlio cattivo, Solo che non lo utilizziamo. E noi, come figli di Dio, abbiamo tutte le promesse di Dio a disposizione. Tutto quello che è di Dio è nostro, tutta l'autorità di Dio è nostra. Solo che non la utilizziamo. Siamo come quegli indigeni che dobbiamo per terra, avendo un letto, avendo un mangiare, avendo cose a disposizione, ma continuiamo a dormire. di Dio perché siamo figli di Dio e che al diavolo piace o no questa mattina deve togliere dalla nostra mente il Signore questa idea che noi non meritiamo niente noi non meritiamo niente ma grazie al sangue di Gesù grazie alla morte e alla risurrezione di Gesù sulla croce tutte le promesse di Dio sono le nostre Amen. ogni cosa ci è sottoposta Amen. siamo come Adamo Dio ci ha riconciliati nella nostra vecchia natura in quello che noi avremmo sempre dovuto essere, avendo potenza e autorità, soprattutto alla creazione, questo siamo. Non siamo servi, siamo figli, non dobbiamo più vivere come dei servi perché stiamo servendo un padrone. Ma come figli, tutto quello che il Padre ha è nostro e noi ce lo dobbiamo prendere. Amen. Amen. Amen. La promessa di Dio è per te. Dio ci ha riconciliato, Gesù ci ha riconciliato, il cielo e la terra sono stati di nuovo uniti e noi anche se fisicamente ci troviamo qua, spiritualmente noi siamo lì Amen. con Dio, tutto quello del Padre è nostro, noi siamo figli di Dio. Molti dicono, ma il Signore benedice i cattivi. Siamo come quel, quel figlio protico che vede il fratello benedetto e diciamo il Signore benedice i cattivi. Viene una persona che mi chiese il Signore una battezza di Spirito Santo e noi diciamo come è, Signore sono anni che io prego, non mi battezzi a lui che è cattivo, viene da fuori e tu lo battezzi. E io? Però che dice il Signore? E ci avrebbe prendere quello che Dio ha provveduto per noi. Okay. Amen. Ci vogliamo entrare in piedi, vogliamo pregare.